buongiorno buongiorno buongiorno a tutti mi riconoscete sono flick il menestrello col naso a punta e un sonoro cappello sono affascinante sono curioso eh, spesso dicono che sono anche dispettoso e oggi sono venuto qui in biblioteca ma è chiusa sono triste sapete perché è da un anno che non riesco a viaggiare E allora ho detto Viaggerò almeno con la fantasia E così sono venuto alla ricerca di libri Yuhuu C'è qualcuno? C'è qualcuno in biblioteca? Yuhuu Yuhuu No, no, no Mi sembra che non ci sia nessuno E io sono disperato Come faccio, come faccio Non mi era rimasto che la fantasia per viaggiare Yuhuu Niente di sentire qualcuno qui dentro forse c'è qualcuno? no, no, mi sono sbagliato no oh come mi dispiace, sono disperato sono disperato Flick ma non star lì a disperarti invece partiamo insieme in un viaggio di libri e vedrai Vedrai che tutto si sistemerà. Se io fossi un libro, vorrei avere sempre un posto per me nella stanza incantata di ogni bambino. Se io fossi un libro, vorrei essere letto fino a notte fonda da chi, in silenzio, mi chiama amico. Se io fossi un libro chiederei alle persone di non usarmi solo come soprammobile. Se io fossi un libro... Se io fossi un libro... Se io fossi un libro... Se io fossi un libro... Se io fossi un libro... Se io fossi un libro... L'ambiente. 365 Pinguini Il primo giorno dell'anno, alle 9 del mattino, suona il campanello. È un fattorino. Apro il pacco e trovo un pinguino. Ma chi avrà mandato questo strano regalo? Cerchiamo sulla scatola il nome del mittente, ma non c'è nessun nome. Ehi, guardate cosa ho trovato, dice mia sorella Clementina. Sono il numero uno a darmi del cibo, pensi qualcuno. Strano, dice mio padre. La mattina dopo, Trin, un altro pinguino. Non c'è un nome sulla scatola, non c'è indirizzo, niente di niente. C'è solo un biglietto sotto il coperchio. E questa volta è un po' diverso. Sono il numero due e come il numero uno ho bisogno di qualcuno. E pinguino dopo pinguino, giorno dopo giorno, come andrà a finire la storia? leggere leggere leggere leggere leggere leggere leggere in equilibrio leggere leggere leggere insieme leggere leggere leggere leggere le figure leggere leggere leggere leggere per dormire leggere leggere leggere la domenica leggere a chi non sa leggere leggere leggere leggere a chi è lontano leggere la diversità il pentolino di Antonino Antonino trascina sempre dietro di sé il suo pentolino Un giorno gli è caduto sulla testa Non si sa bene il perché Per via di questo pentolino Antonino non è più come gli altri Antonino ha molte qualità Ma spesso la gente vede soltanto il pentolino che lui trascina dappertutto Lo trova strano e anche inquietante in più il pentolino gli complica la vita Antonino vorrebbe tanto tanto sbarazzarsi del suo pentolino ma è impossibile il pentolino è lì e non c'è niente da fare un giorno non ne può più e decide di nascondersi Antonino riuscirà ad utilizzare il suo pentolino chissà che cosa succederà un bambino che legge Quando un bambino legge Quando un bambino legge le bugie scappano a nascondersi Un bambino che legge regala nuove speranze al mondo Un bambino che legge è un'opera d'arte Quando un bambino legge la fantasia si innamora dell'infinito Quando un bambino legge emozioni Lison ha paura mamma ho paura e di cosa hai paura pulcina mia? non sono una pulcina sono una bambina mm, va bene e di cosa hai paura tesoro? non lo so forse hai paura del lupo? ma no non ho paura del lupo i lupi abitano nei boschi neri con la luna piena e poi il lupo è uno degli animali più carini papà ho paura. Di cosa capretta? Non sono una capretta. Giusto, giusto. Allora, angelo mio, hai paura della strega cattiva? No, no. La strega ha rotto la scopa e se ne sta chiusa nel suo buco schifoso e pieno di ragnatele. È di cattivissimo umore perché ha un furuncolo enorme sul naso e i piedi le puzzano. E tutte le altre streghe la prendono in giro... E si sbellicano da ridere. Hai ragione, l'avevo dimenticato. Chissà Lison di cos'altro ha paura. Vorrei tanto scoprirlo. Questo libro questo libro questo libro, questo libro! questo libro! questo libro puoi leggerlo ad un ippopotamo. Questo libro. Puoi baciarlo, abbracciarlo e annusarlo. Questo libro, questo libro puoi leggerlo nella vasca da bagno. Questo libro se fa freddo puoi mettergli il maglione. Uh, questo libro, questo libro se lo leggi mentre ti fanno il solletico ti scapperà da ridere. Uh, questo libro puoi leggerlo per aria a tutta la città. Questo libro, questo libro, questo libro, questo libro, questo libro, questo libro, questo libro puoi questo portarlo libro. a pranzo con te ma non dargli da mangiare. Questo, questo libro, libro, questo libro, questo, questo libro è fantasia. Il libro del perché Perché l'arcobaleno esce quando piove Generale temporale La battaglia è terminata Per i tuoni e per i fulmini Fa suonare la ritirata Vittorioso Già s'avanza Tra le nuvole il sereno Sventolando con baldanza La bandiera arcobaleno la luna non casca non casca e come se casca la luna cade verso la terra e non le piomba addosso perché la terra scappa via se non cascasse la vedremmo fuggire lontano per l'universo come un palloncino quando si strappa il filo perché perché perché chissà quanti perché in questo libro dei perché Vorrei tanto sfogliarlo tutto. Lucia, il suo librino, lo legge sotto il piumino. Alberto, senza paure, dentro la vasca legge avventure. Paolo non è mai stanco e legge sotto il banco. Pietro legge felice sulle ginocchia di mamma Alice. Quel che piace a Edè è leggere al caffè. Legge sempre la bella Lea sulle ginocchia di papà Andrea. A Marco, in biblioteca, piace andare. Chiudere gli occhi e le storie sognare. E tu dove leggi? E tu con chi leggi? E tu dove leggi? E tu con chi leggi? E leggere insieme amicizia. Cinque vicini molto invadenti. Il signor Orso viveva tutto solo in una casetta isolata, in mezzo al bosco. E gli stava bene così. Potete quindi immaginare il suo malumore quando una famiglia, una famiglia di conigli, costruì la casa proprio accanto alla sua. Toc toc, eh, buongiorno signor Orso, avresti forse del miele da prestarci? Toc toc, buongiorno signor Orso, ci spaccheresti della legna per favore? Toc toc, eh, hai forse dei libri da prestarci? Toc toc, eh, buonasera signor Orso, eh, ti andrebbe di vedere le stelle cadenti con noi? No, no, no, no. Voglio solo essere lasciato in pace. E poi, come continua? E alla fine, cosa succede? Guardate che sorpresa Non è chiusa la biblioteca Ho scoperto che è aperta Avevo ragione C'era dentro qualcuno Che per prendere i libri eh, Non è che si può venire eh, Bisogna spedire una mail Oppure telefonare E così io scelgo i libri che voglio eh, Sul sito E me li preparano E poi torno e me li metto tutti nella valigia Guardate un po' Vi piacciono? Io ho scelto questi libri perché mi ispirava la copertina, perché mi ispirava il titolo e perché mi ispirava la fantasia. E voi? Se volete, potete prendere anche voi dei libri in biblioteca, come ho fatto io. Allora, ora non sono più triste, eh? Ah no, ora sono proprio contento. Guardate, guardate, Flick è contento. È anche molto bello. Ve l'ho già detto? Uh, ve l'ho già detto che sono molto bello, elegante, curioso. Ecco, sì, sì, sì, sì, ecco. E allora ora vado a casa a leggermi tutti, tutti, tutti questi libri. E poi li riporto e poi ne prenderò altri. E voi? Cosa fate? Vedete anche voi in biblioteca? Ritirate i vostri libri. A presto. Ciao, bambini.